Non, anche prima quello che hanno parlato le compagne giustamente non potrei aggiungere altro tranne eh, questa repressione che eh, l'abbiamo vissuta e sta partendo da molto molto prima eh, partiamo dai avvisi orali, da piuttosto che eh, la pericolosità sociale che i nostri compagni l'hanno proprio vissuto sulla propria pelle eh, più nuovo sulle lotte de... sociali con i sindacati ne abbiamo anche viste che ultimamente anche loro sono, sono colpiti di questi provvedimenti eh, la maggior parte dei lavoratori sono immigrati. Eh, questa cosa sinceramente non che non mi... cioè aspettavo comunque che qualcosa mi arrivasse anche a me sono stata sempre consapevole eh, di quello che faccio in questa giusta causa perché è giusto che eh, ognuno deve avere un tetto sopra la testa un salario dignitoso e eh, una vita decente e per questo tutti e tutte ci combattiamo tutti i santi giorni eh, proprio per questo eh, per quanto donna migrante eh, non ho marito non ne ho cioè due gatti che li vogliono tanto bene li vogliono lasciare anche senza di loro eh, la repressione come possono colpire Maddalena, Maddalena non c'è mai avuto un processo né condanne, sono incensurata però sto in piazza con quel cazzo a, a questi perciò in qualche modo dobbiamo allontanarla eh, e hanno giustificato vari di loro, ormai sono già andati in prescrizione perché mi stanno mutando dal 2014 nemmeno io non mi ricordo che quale parolaccia eh, strana l'avevo detto, non ho ammazzato nessuno se sto sotto le istituzioni ovviamente per chiedere eh, le cose che ci riguardano tutti e tutte a stare sotto i picchietti antisfatto eh, a vedere, cioè, provando a chiamare le istituzioni perché stavano abitando eh, persone anziane, famiglie con i bambini eh, questa è la nostra storia, questo è il movimento per il diritto all'abitare che sta eh, sia su eh, chi già non ha un tetto sopra la testa, chi si sta... Eh, Sotto i municipi di, di poter prendere residenze, perché i bambini hanno bisogno di essere istruiti, per questo ci stiamo mobilitando insieme con gli altri studenti, che la litoteca di Casalbocone viene ogni settimana qualcuno che sta insieme con i bambini, che questo possiamo offrire. E non solo con il teatro, che ormai eh, cioè questa è la vita de, dentro le nostre occupazioni e vogliamo mi, migliorare. Per migliorare dobbiamo alzare la testa, a spingere, ovviamente se spingiamo di più e così ci provano a fermarci. Non ci abbiamo nulla, fino adesso non siamo nessuno, è stato eh, perché ha rubato eh, come fanno loro i politici, i giudici, non ci abbiamo niente solo perché stiamo in piazza a gridare una cosa di diritto, non per regalo, di diritto e per questo mi batterò fino alla fine.